Ecco, in questa domenica Gesù ci dà delle indicazioni, le dà ai discepoli e di conseguenza le dà anche a noi. Se ci riconosciamo nella, nel gruppo, potremmo dire, ampissimo dei battezzati e quindi dei testimoni, dei discepoli di Cristo, dovremmo andare a due a due. È significativa questa indicazione, non si può andare autonomamente agli altri. Non possiamo portare, perché il rischio è questo, di portare noi stessi, il nostro io anche di, in maniera magari quasi narcisistica, di metterlo troppo in evidenza. Io ho fatto questo, io ho raggiunto questi ottimi risultati, mi sono creato un seguito abbondante io, io, io, io, ecco, e invece la Chiesa parla al plurale, quindi siamo due o più riuniti nel suo nome, in due dobbiamo andare agli altri a due a due perché in questo modo siamo già ecco, segno dell'espressione di quella che deve essere la Chiesa c'è una comunità di credenti, di persone che si vogliono bene, che si amano, che stanno bene insieme e i due che vanno nel mondo, che portano la luce della parola nel mondo dovrebbero dare questa testimonianza di gioia agli altri non a caso ecco Papa Francesco ci parla proprio di gioia del Vangelo da riscoprire, da, da ritrovare, da testimoniare e poi ancora è Gesù è eh, ci fa prendere consapevolezza del fatto che noi non possiamo risolvere tutto, non possiamo farci carico di tutto. La messa è molta ma gli operai sono pochi e per questo bisogna pregare, anche l'impegno di pregare perché non manchino persone sensibili che si accorgano di questa gran, grave necessità e si adoperino e rispondano alla chiamata del Signore. Ecco Questo sicuramente è un aspetto importante e soprattutto prendere consapevolezza dell'enormità del campo da servire per portare agli altri a augurare la pace, anche quanto questo può costituire diciamo, un fastidio per l'altro, chissà quante porte in faccia, io ricordo le benedizioni alle volte delle famiglie, quante porte in faccia, quanti dinieghi, Ecco, la pace noi l'auguriamo, poi c'è chi l'accoglie, c'è chi non l'accoglie, ma questo non ci deve scoraggiare, ci si scoraggia quando si fonde il proprio operato su qualche cosa di esterno alla fede, su qualcosa di materiale. Paradossalmente, anche se noi migliorassimo gli strumenti per l'annuncio della fede, le tecnologie, se ci appropriassimo ecco, gli strumenti anche più sofisticati, ma venisse meno il centro cioè l'amore per Cristo che spinge ogni nostra azione, ogni nostro passo, che muove ogni nostro passo e allora, è soltanto allora che se viene meno, viene meno questo, se manca questo centro, tutto decade. Se noi ci, le, cioè, cioè, se noi ci fidassimo di queste cose, queste cose esterne che potrebbero essere colte solo come degli strumenti in effetti e allora perdiamo di credibilità e ci perdiamo anche noi probabilmente, perché avevamo fondato tutto su quella persona particolarmente carismatica, avevamo fondato tutto su quel parroco particolarmente amico, avevamo fondato tutto su quella tecnologia particolarmente sofisticata, interessante, e invece ecco, siamo delusi, perché l'uomo con le sue cose delude, ma Dio non delude mai. Buona domenica!